Però, fece anche notare che, molto raramente, la semplicità comunicativa lascia un segno. Perché ciò che noi, secondo me, vediamo ed è semplice, è anche volatile. Ora, non vorrei fare un discorso un po' alla bande-sante-guisperie, alla Petit Prince, però essenzialmente quando è una cosa è difficile da capire però è anche affascinante quindi in qualche modo ci attrae e ci chiede sforzo in qualche modo siccome noi siamo obbligati a dare la nostra attenzione a quella cosa poi siccome noi abbiamo messo il nostro tempo dentro quella cosa, quella cosa ci resta perché in realtà noi siamo attaccati al tempo che dedichiamo alle cose, è proprio inevitabile